Benvenuti a un'altra bella puntata di Restart, voglio iniziare con una frase che mi ha colpito in, questi, in questo periodo, noi si chiamiamo Restart oltre alla crisi di plassi italiano, e la frase dice che ciò che cresce lentamente mette radici profonde. Proverbio ganese, quindi le radici di Restart, vi ringrazio per eh, ci seguite qui in diretta su Sky, canale 810, in streaming su www.welltv.eu, ogni mercoledì alle 18.30, ma soprattutto sui social, su LinkedIn, Facebook, sulla pagina WellTV e sulla pagina di Maurizio Poli e Your Solution. Grazie, grazie per seguire le puntate e le storie delle imprese e degli imprenditori. Ciò che cresce lentamente mette radici profonde e quindi vi presento subito l'ospite di questa bellissima puntata, eccolo qua, benvenuto Marcello Bruschetti. Grazie Maurizio È un gradito ritorno, vero Giusy? benvenuto Giusy? Assolutamente graditissimo, benvenuti a tutti. Anche Marcello l'abbiamo avuto ospite qualche anno fa, quando era partito agli albori con la sua attività, vero Marcello? Sì. Che è la tua attività, cos'è esattamente? Cosa fai? Tu in prima battuta. Dito. Io produco distillati, quindi ci siamo incontrati qualche anno fa per raccontare questo, attività, questo mio progetto. Ottima attività. Ottima <ride> attività, ottima attività. Distillati di grandissima fattura, di grandissimo profumo, di grandissima innovazione se possiamo dire. Sì, ma in effetti il brand è Evo, Evo significa evoluzione, quindi eh, l'obiettivo che stava alla base di quel progetto era appunto quello di cercare di far evolvere i distillati della tradizione italiana. Quindi bellissimo. Chiedo alla regia, quando un attimo, se riusciamo a vedere poi il sito di, di Evo, Eno Glam, così, con le tue packaging, con le tue bottiglie, che sono affascinanti. Ecco qua, te in prima battuta, grazie alla regia, grazie, molto, sempre puntuale. Evo Eno Glam e Odeve, cosa vuol dire sì, sono, sono i due marchi, Evo sono appunto distillati da tradizione italiana, quindi sono i miei distillati scuri, Grappa e Brandy, Odevee, che è, la, l, così, io scrivo come si pronuncia la parola francese acquavite, Acqua che si scriverebbe Ea Odevie, ah. io lo, lo, lo, lo abbrevio, Odevie e fa il percorso inverso rispetto a Evo, cioè cerco di avvicinare la tradizione italiana a distillati chiari internazionali, quindi gin e vodka ottenuti dalla distillazione di vino. Che sono completamente diversi da quello che ho mai assaggiato in vita mia dal punto di vista del gin, e della sono, vodka? Sono, sono, sono oggettivamente diversi, e quello era l'obiettivo del progetto: fare distillati che rappresentassero una, una, che fosse una reinterpretazione e non semplicemente una riproposizione di un distillato di, con origini diverse dalle nostre, quindi oh. uh, reinterpretarlo in chiave, in chiave italiana, in chiave mediterranea. Ho avuto la fortuna di poterli assaggiare, vero Giussi, mi ha portato anche dei clienti da, da lui a trovarlo nel suo bellissimo showroom che ha rovato, ha rovato poi diriamo l'indirizzo, e ho assaggiato a me il gin e la vodka, non erano i così, dei, dei, dei distillati che mi piacevano, invece i tuoi hanno un abboccato, una freschezza, dei profumi particolarissimi, mm. dei profumi che ti prendono e, e sono molto gradevoli molto, e poi molto innovativi. Quindi un'azienda che era una start-up, start adesso è un'azienda consolidata nel settore... Praticamente che è dedicato al, al stare insieme, insomma. Assolutamente, sì. Quindi, quindi bar, cocktail, hotel, sì, tutto, ristoranti. Tutto quindi hotel, ristoranti, bar e enoteca, ovviamente. Enoteca, naturalmente. Qui vediamo le, le, le tue bellissime bottiglie, le tue bellissime presentazioni. Mares... che disegno personalmente che disegni personalmente mi diverto a creare il pack, tutto il packaging della mia azienda lo disegno io questa si chiama imprenditoria questa si chiama futuro questa si chiama creatività italiana e soprattutto anche legata al fascino e anche alla moda se vogliamo dire vero? assolutamente moda e design quindi la ricerca anche di una qualità nell'ambito del packaging nell'ambito della presentazione per valorizzare fino in fondo il prodotto perché di questo stiamo parlando bisogna valorizzare un prodotto che è assolutamente innovativo che è eh, originale nel suo modo di essere e nella sua propria origine, da, visto e considerato che stiamo parlando di distillati eh, eh, da, dal punto di vista proprio eh, del, dell'oggetto e, del, e del gusto benissimo però, fermo un attimo la trasmissione per ringraziare naturalmente lo sponsor Luca Fè, eccolo qua abbiamo preso un caffè ottimo, ottimo. Grazie, grazie Marcello non è pagato, è, è, qui. si sente un profumo di caffè la regia sorride ma è così La regia però eh, che abbiamo assaggiato oggi con la sua macchinetta, la piccola eh, che è un appuntamento fisso un appuntamento insomma. fisso <ride> con il nostro sponsor che ci sta bene anche con i distillati un caffè, sì. un distillato dopo Assolutamente è sì. un abbinamento, abbinamento perfetto. perfetto tipicamente sì. italiano ma vedo anche internazionale ormai perché il caffè abbinato al distillato sta prendendo piede un po' in tutto il glamour che c'è dal punto di vista della ristorazione della, della capacità anche degli chef di abbinare anche quei distillati, alcuni piatti che vengono trasformati da alcuni distillati di una certa qualità, passando dai risotti, dalle, dalle carni eccetera, tutto questo ruota intorno al piacere della convivialità, ma non veniamo da un periodo tranquillissimo, veniamo da un periodo che si chiama 2019, dicembre, gennaio, febbraio, piombiamo in pandemia, vero Marcello? Ah sì! E tutto il meccanismo del divertimento, del stare insieme, della socialità ci è stato completamente spazzato via all'improvviso. E per un'azienda come la tua? Si è fermato tutto. Non usciva più una bottiglia da marzo in avanti, non è più uscita una bottiglia per mesi, se non qualche vendita online. E chiuso in casa a marzo, Uh, pensando beh, adesso cosa, cosa posso fare, uh, non soltanto in termini di attività e quindi per una preoccupazione finanziaria, uh, anche soltanto per vivere la vita in maniera attiva come sono sempre stato abituato a fare Quindi come ogni, come ogni imprenditore l'idea di restare chiuso in casa a guardare la tv e a fare un po' di, di ginnastica Ecco, ho approfittato di, di, di, quel, di quel periodo per rimettermi un po' in sesto fisicamente eh, ma non, non mi bastava e quindi chiuso in casa pensando cosa posso fare bah, mi sono ricordato di un incontro avvenuto sei mesi prima con uh, un profumiere toscano che si chiama Mirko Buffini con cui siamo immediatamente diventati amici perché il suo percorso e il suo progetto nel mondo dei distillati è molto simile al mio nel mondo dei, del, del, nel, il suo, nel mondo dei profumi, è molto simile al mio nel mondo dei distillati e quindi siamo immediatamente diventati amici e in quell'occasione Mirko mi fece assaggiare in anteprima un'acqua di colonia che ha chiamato O in francese, e quindi non O come la scrivo io semplicemente la vocale ma per esteso è Ao che il naso francese che aveva creata eh, l'ha pensata ispirandosi ad un gin agrumato, quindi un profumo che ricorda le note di un gin, che si chiama come parte del brand sotto cui stanno i miei gin, non poteva lasciarmi Indifferente. Eh, indifferente. E quindi ci siamo lasciati dicendo tra il serio e il faceto: produrrò un gin che ricordi le note del tuo profumo, in modo da cominciare a fare un, un gioco a cavallo tra il mondo dei profumi e quello dei distillati, che sono in realtà due mondi molto vicini, molto simili. Ci sono tante tecniche produttive in comune, la distillazione e l'infusione. Il, la parte, la componente olfattiva nel mondo dei distillati è fondamentale ovviamente non tanto quanto in quello dei profumi ma è comunque fondamentale quindi ci lasciamo in quel modo e il ricordo di questo incontro è tornato in quei primi giorni del lockdown vediamo già qui sul tuo sito il packaging di alcuni dei tuoi prodotti qui è, siamo ancora nel mondo dei distillati Distillati, siamo ancora nel mondo dei distillati che è ancora il tuo core business ovviamente. mi, mi dicevi che per, però adesso è ripreso con... Con certa vigoria? Fortunatamente siamo ritornati alla normalità e anzi, devo dire che il, il, tutto il settore è ripartito con forza. E d'altronde, non poteva che essere così: la gente ha voglia di ritornare a vivere. Quindi il mondo della bellezza, quindi il mondo del profumo è entrato nel, nella tua azienda. E quindi io, chiuso in casa, mi ricordai di quello incontro, chiamai, chiamai Mirko e gli chiesi: Mirko, mi daresti la possibilità di usare l'essenza che è la componente profumante di un profumo? L'essenza di o perché vorrei provare a rendere un prodotto elegante di classe il igienizzante. il igienizzante che era entrato così prepotentemente nella nostra vita di tutti i giorni, c'è ancora, e, eh? ancora, ancora, ancora gente. e resterà secondo me no, non in maniera così, così eh, potente, ma resterà comunque nelle abitudini delle persone più attente, ma allora, in piena emergenza, ovviamente, eh, al gel igienizzante si chiedeva solo e soltanto la sua funzione principale, cioè di igienizzare. Uscendo dalla pandemia, pensai allora, probabilmente ci saranno persone che a questo prodotto chiederanno anche qualcosina in più, tipo una profumazione di qualità, degli ingredienti di qualità e magari, perché no, anche un packaging elegante, perché una signora che toglie dalla propria borsetta un un dispenser di gel igienizzante magari a piacere che sia un, un oggetto in linea con l'attenzione che, che, che pone nello scegliere tutti, tutti i dettagli. Gli, di, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli accessori, accessori, tutto ciò che porta con sé. E quindi avuto l'ok ok da Mirko sono partito con il progetto di creare una micro gamma di quattro prodotti attualmente, gel igienizzante, crema mani e va a braccetto col gel igienizzante, sapone, sapone mani, quindi per completare il discorso igiene e cura delle mani. E profumo d'ambiente perché a mio avviso quel, quel profumo, quell'essenza era così fresca con questo richiamo al, al, al mondo del gin e soprattutto con un richiamo forte agli agrumi diventava una profumazione a mio avviso molto adatta per, per profumare gli ambienti. Torneremo da te perché ci racconterai proprio come hai fatto poi a proporre al mercato questa tua idea, come hai fatto nel periodo più nero, Non ce lo siamo dimenticati, nel periodo più nero 2020 in cui c'era tutto fermo, come hai fatto a trovare l'opportunità di poter presentare al mercato di qualità eh, tuo, questa tua così, sintesi tra il, le, le essenze dei profumi e dei vini. Giuseppe però vedo che qui intanto eh, l'aspetto della bellezza, del prendersi cura di sé, del preservare se stessi, di, quindi di prendersi cura della propria persona, ha a che fare anche con prendersi cura della propria persona dal punto di vista finanziario, di pensare al futuro, certo, Giussi. Certo, assolutamente. È nostro dovere eh, pensare a quello che è la nostra protezione, il nostro futuro e quando pensiamo alla protezione, normalmente, prima di pensare a noi stessi, noi pensiamo alle persone a cui vogliamo bene. Aggiungerei che dall'idea di Marcello, quindi di tutta questa gamma che è stata una sensibilizzazione in un momento drammatico come quello del covid del 2020 quindi prendere spunto da quella che poteva essere una criticità per andare a sviluppare un nuovo prodotto che potesse anche essere che valorizzare quello che era il business quello che è attualmente il business dei distillati ecco nello stesso modo noi dovremmo avere la percezione di quello che è l'importanza della protezione delle nostre famiglie e di noi stessi del nostro futuro Attraverso che cosa? Sempre attraverso la pianificazione. Io non mi stancherò mai di dire che è fondamentale che ognuno di noi pensi proprio a quello che è la prima parte della nostra piramide dei bisogni, quella che proprio tecnicamente ognuno di noi dovrebbe valutare e riflettere un po', che è la parte, diciamo, di, di quella parte che ci dà la serenità, che ci dà il benessere mentale, ecco perché l'accostamento anche alla bellezza, al benessere, al benessere delle nostre mani, cioè la, la serenità di aver pianificato, di aver pensato agli aspetti della nostra, della nostra vita e della nostra famiglia. E questo passa da, inevitabilmente dalla parte previdenziale, quindi tutti i rischi. In primis, visto che veniamo proprio dal periodo peggiore, diciamo, della storia di un, dove c'è stato un rischio sanitario molto forte, chiaramente la prima, la, il primo pensiero è la parte sanitaria, quindi pensare ad una copertura sanitaria che possa essere non solo strettamente legata a quello che è magari la diagnostica piuttosto che delle polizze sanitarie ma soprattutto magari quando noi pensiamo che per eventi particolari della nostra vita potremmo essere anche in una condizione di necessità di aver bisogno di assistenza perché magari per qualche motivo noi non siamo più autosufficienti per qualche motivo che può essere un incidente piuttosto che un motivo di salute e quindi da lì iniziare a pianificare a pensare a come fare eh, eh, a come prevedere e a come eh, mitigare questo rischio facendo ovviamente delle, delle coperture sto parlando ovviamente della long-term care che può essere una soluzione di previdenza importante per il nostro futuro previdenziale, oppure anche la dread disease che è un'altra un soluzione che riguarda le esigenze dal punto di vista medico, dal punto di vista dei grandi interventi Ecco, sono aspetti che riguardano più una nostra, è chiaro che una nostra condizione di invalidità. Quindi è chiaro che per noi è difficile pensare a noi stessi in una determinata condizione negativa. È molto difficile, come quando pensiamo di coprirci dal rischio di prima orienza. Però la forza deve venirci di pianificare questo aspetto dal fatto che noi vogliamo bene a noi stessi, quindi non vogliamo essere di peso a nessuno, e soprattutto, se dovesse esserci un caso estremo come la Premorienza, vogliamo che chi rimane non abbia problemi, almeno dal punto di vista economico. Ecco, questi sono i motivi che dovrebbero dare eh, motivazione, che dovrebbero aumentare la nostra sensibilità nei confronti di queste tematiche. È difficile, bisogna riflettere, elaborarle eh, e, col tempo, e partire sempre per tempo. Il tempo, anche in questi aspetti previdenziali, è nostro alleato e ci aiuta a ragionare, e a valutare con più lucidità. Grazie Giusy, un bellissimo ponte, un bellissimo bridge tra i profumi e la prendersi cura di se stessi e dal proprio aspetto finanziario, ma la parola che ha detto più volte Giusy è stata tempo, e nel tempo tu hai creato anche questi bellissimi packaging che vediamo qui, che adesso la regia ci inquadra sicuramente, nel tempo più nero di, di, di, di, di solitudine, perché ricordiamo che l'imprenditore è solo in certe decisioni, e hai creato queste bellissime creazioni, eccole qua, le vediamo, grazie Regine Mariano è sempre veramente ottimo e ci aiuta sempre nella puntata, grazie Mariano, eccole qua, sembrano un, un duo distillato, invece cos'è quel bottiglione lì bellissimo? Eh, in realtà la bottiglia è la bottiglia dei miei gin, quindi ho avuto la fortuna e quello è stato il secondo elemento che mi ha, mi ha fatto pensare, beh è un segno del destino, devo farlo. La, la vetreria da cui acquisto le bottiglie per i miei gin aveva trasformato, deciso di trasformare quella bottiglia in un diffusore d'ambiente, semplicemente riducendo l'altezza del collo della bottiglia ah. e quindi eh, mi trovavo anche il, la bottiglia per il diffusore che si ricollegava al, al mio, alla mia attività primaria, che si ricollegava al, ai miei gin e quindi questo gioco a cavallo tra profumo e distillato stava veramente prendendo, <coughs> prendendo forma poi io ho, <coughs> ho creato altri, altre tipologie di packaging come, come l'elemento centrale il, il, dispenser, il dispenser da, da, da borsa, da, da auto è quello che sicuramente eh, è l'oggetto centrale nel, nel progetto Uh, che, che ho realizzato in, in nero per, uh, che per bello. il gel la regia. grazie regia che bella grazie regia guarda Perfetto. che bella in bianco, in bianco per, per la crema mani ma poi ci sono bustine monodose con tutta una serie di ah c'è anche la crema mani? Quella, certo. bianca, sì, quella sì. bianca, esatto. bellissima, bellissima, eccola qua, la vediamo dall'alizia. Eh, L'anno scorso, in effetti, quando abbiamo iniziato ad utilizzare questi disinfettanti, c'è stato un problema anche di secchezza delle mani, quindi Assolutamente chiaramente, sì, chiaramente visto non visto. essendo abituati ad utilizzare questi prodotti in maniera massiccia, come l'abbiamo fatto in questi, in questi ultimi mesi, chiaramente eh, fa parte sempre di una sensibilità nei confronti. Certo, il igienizzante nel mio caso addirittura contiene l'80% di alcol, quindi è eh, nonostante poi gli ingredienti del cello di grande qualità, la vedere, eh, bella, bella. Eh, siano di grande qualità e quindi non, in realtà non, non facciano seccare eccessivamente la pelle, è buona cosa eh, così eh, ri riidratare un po' la pelle usando una. una crema a mani di qualità il fatto che abbiano la stessa profumazione a mio avviso diventa, diventa una cosa interessante qua che belli dispenser questi qui veramente. esatto questi sono i dispenser invece da locale a cui ho abbinato una, una colonnina un'altra cosa che mi colpiva e continua a colpirmi è entrare in locali di lusso e vedere queste colonnine eh, Orribili. Così, eh, in plastica <ride> si vede che sono oggetti nati, nati nell'emergenza ma cioè. oggi non siamo più nell'emergenza e io mi aspetto che locali di questo tipo in cui tutto, tutti certo. i dettagli sono estremamente curati certo. eh, si rendano conto che c'è un oggetto che non c'entra nulla con il loro. Mi immagino, immagino questo tuo prodotto, non so, mi viene in mente l'hotel Galia di Milano, eh, così con questo bel dispenser. Eh, hotel elegantissimo, che possa. Questa colonnina che, che è in onda in questo momento bianca. Eh, la versione bianca è stata creata appositamente per l'hotel Excelsior di Venezia, al l'ido di Venezia, quello dove si svolge il festival del cinema. Essendo un hotel, erano molto interessati alle mie colonnine, essendo un hotel al mare non potevo proporre la, la colonnina nera che è la prima nata e quindi ho creato la versione, la vers la versione bianca appositamente per loro, quindi oggi all'hotel Excelsior si trovano distribuite in giro per, per l'hotel queste colonnine che secondo me non possono non catturare l'attenzione del, del consumatore, del pubblico perché sono, sono così lontane da quella triste banalità della colonnina che si trova, che si trova normalmente nei locali oggi eh, e, poi, e poi spero che l'effetto eh, wow sia, sia dato dalla qualità e dalla profumazione del gel Ma come hai fatto a proporre al mercato queste tue idee geniali? Beh, anzitutto sono partito dal mio settore, quindi in realtà questo è un progetto che è ancora in fase di partenza, quindi l'idea è di partire dal, dal mondo che io conosco e quindi dalla ristorazione e dall'hotelleria di lusso, e l'hotelleria di lusso in particolar modo resta a mio avviso il canale privilegiato per un progetto di questo tipo, però eh, sono nate poi così, quasi, quasi per... Eh, per, per caso, ma, ma forse perché il, il progetto ha qualcosa di buono in sé, sono nate collaborazioni per esempio con un marchio importante eh, del, del, del mondo della, della cosmesi eh, che ha scelto di Commercializzare in tutti i propri saloni. Possiamo citarlo, non c'è problema. Possiamo citarlo se ti fa piacere. Eh, non, do, non, non lo so, vero. non, non so so lo so. Se loro vogliono, non, voglio so, lo non, voglio. non, non, non sappiamo. È un famosissimo marchio. Della, della in bellezza. tutti i propri saloni ha deciso di proporre eh, la mia crema a mani e adesso sta introducendo il igienizzante. quindi per essere un progetto nato così in, in, in, e costruito in un anno, perché da, da marzo del 2020 alla primavera del, del 2021, quando poi ho cominciato ecco. ad avere tutto il packaging pronto e tutto. Questa potremmo linea. già finire la trasmissione qua. Questa è l'essenza di Restart. Questo è Restart, giusto? Vero, Giusy? Aver avuto la capacità di eh, dare una, uno stile e una linea, una creatività ad una esigenza prioritaria dettata dall'emergenza sanitaria, da una pandemia, da un evento anche nefasto perché comunque le nostre vite l'anno scorso a, a gennaio, febbraio dell'anno scorso sono totalmente cambiate. Sembra sia passato molto tempo in realtà perché comunque sembrano molti più anni, in realtà era solo eh, febbraio 2020, sono quasi, sono quasi totalmente due anni, però l'aver avuto la capacità di prendere un'esigenza dettata da una pandemia, quindi la necessità sanitaria di igienizzare, di comunque di avere un certo tipo di igiene di permanente, insistere, e creare qualcosa che rappresentasse anche uno stile. Questo è veramente una, una, un esempio di quello che è la creatività imprenditoriale italiana e Unendo anche ad un altro tipo di business che è il mondo dei distillati, e questi, sicuramente questo devo dire che è una, un esempio importantissimo di restart. Maurizio. Devo dire che anche Luca Fè lo porteremo la prossima volta quando registreremo anche con il CEO Gianluca Venturelli. Ha fatto le cassettine di legno anche lui per i contenitori di caffè da rifare dei regali. Quindi, il tuo trend del lusso, del, del piacere, del, del valorizzare il contenuto. Sì lo stile è, è la linea giusta, non hai bisogno che te lo dica io, però eh, queste premiano la tenacia dei nostri imprenditori, vero Giussi? Sì, questa comunque è una percezione del mercato, cioè il mercato cerca questo tipo di livello di prodotto laddove ci sia un'esigenza che risponde a... Volevo fare i a... complimenti a Giussi anche per il discorso che ultimamente ci ha visti impegnati dal punto di vista del sostegno delle imprese con alcune operazioni legate ad esempio a Simest, per chi Simest, commercia sì. o eh, chi... Vende all'estero, vero Giussi? Per quelle aziende che vogliono investire, che vogliono sviluppare a maggior ragione l'ambito dell'estero, quindi assolutamente oggi ci sono gli strumenti, ci sono le linee agevolative giuste ed è giusto che le aziende, anche in quel caso la parola d'ordine è pianificazione, pianificare i propri investimenti dal momento che sono funzionali al proprio processo produttivo, al proprio progetto di business, sostenuti però da delle linee tecniche specifiche che possano eh, aiutare e sostenere dal punto di vista del rientro dell'investimento. E Oggi esistono queste, queste linee e ce ne saranno sempre di più, anche non solo in ambito di sviluppo estero, ma anche nel, nello sviluppo degli investimenti, eh, chiamiamoli ordinari, per le aziende che non lavorano in maniera eh, preponderante con l'estero, ma che hanno voglia di innovare di investire. Molta molta attenzione per le aziende in questo periodo con strumenti dedicati per lo sviluppo, per l'incentivazione, per chi vuole andare incontro e vuole realizzare eh, strategie di sostenibilità nell'ambito del proprio business. C'è molta attenzione in questo ambito e quindi io invito tutti gli imprenditori a stare molto attenti a tutte quelle che sono le linee, di, eh, le linee tecniche, le linee di agevolazione che escono sia a livello regionale che a livello ehm, governativo quindi attenzione purché vengano confermate le solite linee come Sabatini piuttosto che eh, l'agevolazione la, la, la del credito imposta dell'industria 4.0 però c'è tanto altro, ci sono anche tante altre misure eh, che integrano quello che è il panorama di pianificazione degli investimenti Grazie Giuseppe, state attenti, state attenti a Restart per cui ne parleremo di tutti gli strumenti di finanza per l'impresa che stanno arrivando col PNRR al punto di vista per le imprese, vero giusi? quindi seguiteci sul nostro sito www.maurizopoli.it per sintetizzare così vedrete subito tutte le soluzioni che ci sono per le imprese sia per quanto riguarda la protezione dell'imprenditore sia per quanto riguarda il sostegno dei progetti imprenditoriali delle imprese quindi seguite le start, seguite il nostro sito manca una manciata di minuti perché quando ci si diverte il tempo vola Marcello volevo chiederti un sito dove poter vedere queste cose dove poter fare un ordine anche chi non ti, non ti conosce direttamente, eh, aiutaci. Io ho, ho creato un, il secondo sito, quindi volevo, era giusto che questo progetto avesse una propria eh, immagine slegata dall'altra, anche se in realtà i due, il, il nome dei due siti eh, è molto simile eh, ed è legato al nome della mia azienda, quindi enoglam.com è il sito in cui cercare e, e approfondire eh, i miei distillati e, o meno enoglam, quindi o trattinoenoglam.com è il sito in cui io presento. E, e la regia ci aiuta e quindi c'è tutto questo aspetto. Ti si può contattare sul sito? C'è la possibilità di fare acquisti? Sì, ci sono tutti i riferimenti, c'è lo shop online per entrambi, per, su entrambi i siti. Vediamo. Devo dire che la regia ci sta facendo vedere soprattutto le immagini del tuo sito. È bello anche Mol, il sito, devo dire, molto chic, molto molto chic anche, chic anche il sito, devo dire, la studio, la, la, elegante, l'aspetto la, elegante, dell'immagine del, dell è molto è presente. Ah, ora, sono, sono convinto che questo il mondo si aspetti da noi italiani, la creatività, la, il design, l'attenzione ai, ai dettagli e quindi sin dal, dall'inizio dell'altro progetto, ho cercato di, di andare, di seguire questa questa questa idea e di andare in questa direzione. Arriviamo verso verso Natale, quindi se volete fare qualche piccolo omaggio dal punto di vista, sia dal punto di vista della cura della persona, sia per quanto riguarda la cura del proprio <ride> piacere, eh, seguite Marcello. Un, tu un numero di telefono Marcello, se vuoi darlo. Beh, do no, il, il numero dell'azienda, beh lo vedo, lo vedo in realtà in, in, in sovraimpressione. Grazie regia. Quindi Ci siamo, tutti. Giusy chiudi tu la puntata che è dedicata alla bellezza, lasciamo la parola a Giusy che Beh, chiude è bene. È un onore avere Enoglam ancora ospite tra, a Restart ed è veramente un onore vedere queste nuove idee che nascono anche in un periodo che è veramente stato drammatico per tutti noi, ma queste sono eh, le cose belle che, ci lascia anche, che lascia, lasciano questi ah, periodi. Ah, Assolutamente. Sì. Ci abbiamo la chiusura della puntata con la nostra psicologa, la dottoressa Agnese Scappini che ci accompagna sempre con i 60 secondi la parola regia per la dottoressa Scappini In un precedente video avevo raccontato che l'azione è ciò che ci descrive è ciò che facciamo che dice realmente chi siamo tuttavia oggi dico qualcosa in più perché fondamentalmente noi sentiamo di essere qualcosa che va oltre l'azione che abbiamo fatto, la performance che abbiamo dimostrato, sia nel lavoro, nello sport, con gli amici. Allora come si traduce nella realtà questo qualcosa in più che sentiamo di essere? Si traduce nella tensione continua che abbiamo a migliorarci. E come facciamo? Mettendoci in crisi. Quindi fondamentalmente il metterci in crisi ci permette di andare oltre, di migliorarci continuamente. Allora forse l'umanità è proprio questo, l'essere costantemente alla ricerca del miglioramento di noi ed essere arrivare ad essere la migliore parte di noi stessi. 60 secondi di psicologia finisce qua. Per le vostre opinioni potete scrivermi ad agnese scappini o ad agnese Scappini. La dottoressa e invitiamo a seguire Restart ogni mercoledì alle 18.30 su Well TV, canale Sky810 e in streaming su tutti i device. Alla prossima puntata di Restart.